Allora, come dicevamo, ehm, al netto dei problemi tecnici per cui le date degli esami sono un po' visibili, un po' no, lavoriamo su queste date, che sono il primo appello, che eh, dovrebbe essere il 26.06, e il secondo appello che dovrebbe essere il 14.07. Okay? Non parliamo di settembre, perché settembre io ho ancora una vaga, vaga anche se limitatissima speranza, di poter fare esami in laboratorio, in qualche modo. Allora, le avvertenze che volevo darvi, è sicuramente non fate caso agli orari. Sul portale hanno pubblicato certi orari, tipo alle ore 8 per il 26 giugno e alle ore 14 per il 14 luglio. Eh, non, ci, non ci vanno bene questi orari, non saranno sufficienti perché dovremo fare più turni. Quindi faremo più turni nella giornata. Allora, come complice così come c'era già anche scritto cioè, nelle regole d'esame. Allora, cosa succede? Che alla chiusura delle iscrizioni che, che a questo punto è, dovrebbe essere prevista per il 22 giugno, e fate attenzione perché sono quattro giorni prima. Eh, per il primo appello, la scadenza è il 22 giugno. Vai via, che non mi serve. Eh, e quindi fate attenzione a prenotarvi per tempo. E noi faremo, eh, diciamo così, definiremo i gruppi e i turni, quindi. Quindi saranno molto probabilmente, saranno sei gruppi divisi in due turni, quindi saranno probabilmente tre gruppi al mattino e tre gruppi al pomeriggio. Dico mattino-pomeriggio in modo molto generico eh, perché le ore specifiche dobbiamo ancora definirle. Eh, può esserci la possibilità, dipende un attimo da quanti sarete a prenotarvi, che dovremmo fare tre turni, quindi, mattino presto, a cavallo del pranzo e al pomeriggio, qualcosa di questo genere, se ci fossero molti prenotati. Io questo posso tenere d'occhio le prenotazioni, chiaramente man mano che arrivano, posto che ricompaiono questi esami eh, sul portale, ma eh, fino a quando non si chiudono le prenotazioni, il 22 giugno, non riesco a dirvelo chiaramente, no, non riesco a essere, a essere certo. Ovviamente è, è importante per noi, ma anche per voi, eh, che chi si prenota sia eh, convinto di venire a dare l'esame, vale, non si dimentichi sicuramente di prenotarsi, ma poi eh, che sia convinto di venire a dare. Quindi va benissimo se vi prenotate oggi, nel, se avete una, anche solo una mezza intenzione di dare l'esame. Però quando saremo più a ridosso tra un mese, no? Più, no, meno di un mese, quando saremo più a ridosso sull'esame, se per caso decidete, per mille motivi, che non lo date il primo appello, per favore togliete la prenotazione, così noi abbiamo i numeri più, più giusti possibili. Eh, e così riusciamo anche a, a minimizzare il tempo e il disagio per tutti voi. Ho già ricevuto alcune segnalazioni eh, che eh, alcuni hanno una sovrapposizione con altri esami nello stesso giorno. Ok? Quindi chi avesse sovrapposizioni con altri esami nello stesso giorno, chiaramente non sono esami del terzo anno, perché su questo la commissione dovrebbe aver lavorato bene, mi pare, e non ha messo sovrapposizione. Possono essere esami che avete indietro del secondo anno, esami a scelta, altre cose, e va bene, questo può capitare, ehm, nello stesso giorno. Eh, allora eh, noi possiamo giocare sui turni, quindi magari voi dite io c'è l'altro esame, ce l'ho al pomeriggio allora ti faccio passare la mattina e viceversa quindi eh, lo devi segnalare eh, alla chiusura delle prenotazioni quindi mi mandate il mail, una mail il 22 giugno così io quando vado a, a cioè a scaricare l'elenco dei prenotati e faccio i gruppi o le vostre mail 3 o 4 di tizio che mi dice guarda che io ho quell'esame e quell'esame si svolge a quell'ora. Allora io cercherò di fare in modo di spostarvi avanti e indietro nei vari gruppi in modo possibilmente da non creare troppe sovrapposizioni. Purtroppo non vi posso diminuire lo stress di fare due esami nello stesso giorno, ma perlomeno cercare di renderlo fattibile giocando il più possibile con gli orari. Gli altri anni siamo sempre riusciti, diciamo così, con questa flessibilità ad accontentare quasi tutti. Non mandatemi email troppo prima, perché tanto eh, poi rischio poi di perdere, dimenticarmele, perché tanto io questo lavoro, come dicevo, lo posso fare solamente dopo che avrò le prenotazioni definitive. Allora a questo punto, in quei giorni lì, mi metto lì e faccio questo lavoro con le mail che sono arrivate in quel giorno, me lo segnalate. Okay? Ehm... E poi vi ricordo, quindi le simulazioni d'esame, che si svolgeranno, l'abbiamo già detto tante volte, l'abbiamo detto tante volte, eh, le ultime due, eh, due settimane del corso, quindi noi questa settimana, dicesi anche domani, abbiamo già eh, l'ultimo laboratorio, con l'ultima simulazione, e poi il 3 giugno e il 10 giugno abbiamo questa simulazione d'esame. L'orario sarà leggermente diverso, eh, pensiamo di fare 9.30, eh, 12.30, in cui facciamo la parte iniziale alle 9.30, eh, ci colleghiamo e impostiamo il tutto e poi intorno alle 10, giù di lì, parte il tempo dell'esame, dalle 10 alle 12 e poi diciamo, abbiamo ancora un, po di, un pochino di, di, di margine di tempo per gestire la consegna. Io eh, cercherò di preparare un tema d'esame più simile possibile a quello che potrebbe essere un esame reale e anche le procedure simuleremo quello dell'esame. Okay? Quindi faccio finta di controllare i documenti, facciamo, eh, facciamo il check di connettività della telecamera, eccetera, eccetera. Quindi vi ricordo che voi dovete avere per l'esame avere eh, sicuramente l'account Itab per poter eh, consegnare il compito perché verrà consegnato attraverso verrà gestito attraverso quella piattaforma che si chiama GitHub Classroom eh, a GitHub Classroom si accede con l'account GitHub normale è quello che usate, avete usato normalmente durante l'anno okay? però se ci fosse qualcuno sparuto che non l'ha ancora fatto o non si ricorda la password ehm, questo è, è fondamentale averlo altrimenti non si riesce a fare l'esame quindi mettiamo così i prerequisiti sono questi poi, come secondo prerequisito, ci sarà ovviamente il PC con Eclipse e tutto, PC o Mac, quello che sia, insomma, e Linux, quello che, quello che volete, con Eclipse e tutto, eh, tutto il software necessario. Vabbè, quello con cui normalmente usa, eh, lavorate. E poi eh, useremo Zoom per la videosorveglianza quindi dovete predisporvi in modo da avere la videocamera accesa più condivisione del desktop. Allora, ovviamente durante le simulazioni d'esame io non sto lì a controllare se vi alzate a prendere il caffè o chiacchierate con l'amico, o anche se sul desktop avete aperte altre cose. Eh, quindi diciamo, un controllo fittizio, lo, facciamo, lo fate per voi, per, lo facciamo per noi e per voi, uno per testare gli strumenti, quindi se ci sono dei problemi lo scopriamo il 3 giugno, non il 26 giugno, poi sono in fase in serie di esame. Ehm, quindi voi vedete se il vostro computer funziona, la condivisione del desktop che teoricamente funziona bene, eh, dà dei problemi, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di mantenere, eh, diciamo così, anche la rete se regge, tutti in condizioni più simili possibili all'esame. Okay? Quindi vi chiederò proprio di tenere accesa la videocamera, di tenere il desktop condiviso, anche se nel frattempo giocate... A, a campo minato, cioè non mi frega niente, però in quel momento lì facciamo finta di fare l'esame. Okay? E, e, e poi alla fine eh, vabbè, cioè, lavorerete tranquillamente, direi che non ci sono particolari eh, altre esigenze dal punto di vista. Ok, questo qui per quanto riguarda la consegna, dopodiché ci sarà la consegna via GitHub Classroom al termine del tempo. E anche lì proviamo a consegnare così poi vediamo, eh, vedete qual è il processo nei vari passaggi da fare in modo da essere già diciamo, tranquilli. Per fortuna è un push, quindi non c'è nulla di strano, non dobbiamo aprire piattaforme strane, eh, exam respondus o mia sorella varia, eh, ma semplicemente eh, farete un push cioè attraverso a, a, nel repository che automaticamente vi viene creato all'inizio dell'esame. Quindi questo è molto semplice e noi vedremo direttamente in un pannello chi ha, eh, chi ha consegnato attraverso questo push. Um, ovviamente è suggerito, anche per evitare problemi di rete all'ultimo momento, fare anche dei, dei commit e dei push intermedi, eh? non c'è problema ovviamente. È nel vostro interesse farlo. Quello che noi andiamo a vedere ovviamente è l'ultimo eh, push fatto <ride> entro l'orario di chiusura dell'esame. E poi in realtà diciamo così la prova orale non la facciamo, non sarà fatta ovviamente in simulazione, però possiamo fare una piccola prova in ogni caso perché saranno richiesti anche i microfoni da parte vostra. Quindi dovremo ovviamente parlare, all'orario dovete rispondere, quindi non facciamo l'esame viaggiato ovviamente. Ok, quindi vi predisponete l'attrezzatura che, che vi serve, essenzialmente il, il vario software, eh, spero che la rete tenga e speriamo tutti che la rete tenga, e, appunto webcam, microfono per poter fare la cosa. Noi il microfono lo useremo all'inizio quando facciamo, diciamo così, un simile appello e... E, e, e poi eventualmente possiamo fare verso la fine fare una, una, una, una simulazione di, di, di orale okay? direi che non, non c'è nulla di particolare poi eventualmente se c'è qualche dettaglio che adesso ci sfugge le simulazioni servono proprio per questo no? quindi per portarci nei tempi e nelle, nelle meccaniche io spero che al di là del setup iniziale in cui c'è l'appello in qualche modo c'è la distribuzione del progetto poi per due ore voi lavorate tranquilli al vostro progetto, c'è la telecamera accesa, c'è il desktop condiviso, eh, ma a voi non interessa, nel senso che voi lavorate tranquillamente al vostro progetto come fareste normalmente in un, sia in un esame oppure come fareste normalmente in una, in una situazione di laboratorio. Quindi eh, non, non, diciamo così, la videosorveglianza non dovrebbe interferire col vostro modo di lavorare. Okay? e poi c'è solo quel momento delicato della consegna, essenzialmente, che appunto per quello soprattutto dobbiamo provarlo prima. Nella simulazione d'esame saremo in gruppi più numerosi, cioè noi siamo in tre, diciamo così, a sorvegliare, siamo io, Alberto e Tatiana, e faremo chiaramente un blocco unico dalle 9.30 alle 12.30, e quindi magari ci saranno delle classi, tra virgolette, di di più persone quindi mentre all'esame faremo gruppi di massimo 25 per poter diciamo, così riuscire a osservarli anche nella griglia delle, delle webcam eh, nel invece nel laboratorio nella simulazione anche se i gruppi sono più grandi non è un grosso problema okay? eh, quindi in qualche modo stiamo testando il sistema con uno stress maggiore rispetto a quello che ci sarà all'esame questo anche per essere più conservativi eh, se vedete delle criticità in tutto questo meccanismo eh, parliamone, cerchiamo di farcelo capire abbiamo appunto ancora un mese di tempo per poter provare e, e due, due simulazioni d'esame in cui simuliamo appunto sia la difficoltà d'esame che gli strumenti tecnici io spero, io più di così non so cosa fare essenzialmente, però se voi avete in mente delle cose eh, me lo potete tranquillamente suggerire. So che in questi giorni c'è un astio molto forte nel, tra gli studenti eh, tra gli studenti del Politecnico eh, io cercherei, vi chiederei di non trasformare quello che è un sentimento generale in un impedimento specifico. Cioè Noi adesso pensiamo a un esame, cerchiamo di farlo bene, cerchiamo di trovare modalità migliori. Se poi intorno a noi succedono cose strane, prendiamole una per volta e cerchiamo di, di, di aggiustarlo in un certo senso. No? Eh, se posso permettermi un pensiero personale, eh, io vedo molte folle trascinate. Ecco. Ci cioè, sono alcune persone che hanno cioè, degli interessi a a fomentare e purtroppo ci sono effettivamente dei problemi che ci sono stati, eh, ci sono dei docenti e magari anche dei responsabili che hanno in qualche modo, non dico negato, ma minimizzati questi problemi che in realtà non sono assolutamente a minimizzare ma da affrontare, quindi c'è stata sicuramente una sottovalutazione del problema, ma dall'altro canto c'è sicuramente un cavalcare l'onda da parte di chi ha interessi che non sono solamente quello dell'esame, ma magari anche quello di acquisire visibilità. Ecco, io non, non, non parlo di altro, qua, eh, perché stiamo facendo lezione, non stiamo facendo politica, eh, però facciamo attenzione a non perdere di vista il cercare di far funzionare le cose e portarci a casa questo percorso di studi nel, nel modo migliore possibile. Eh, ok, fine della parentesi, scusate, ma... Eh, visto che stiamo, appunto, il tema è molto caldo degli esami, stiamo proprio parlando di questi, mi sembrava giusto cercare, non è facile, ma cercare di parzializzare i diciamo vari tipi di ragionamenti e, e tenere ben separati. Um, boh, direi che al momento non mi vengono in mente altri dettagli um, e quindi lascerei a voi uh, la parola. Se avete innanzitutto delle osservazioni sull'esame, delle richieste specifiche, delle difficoltà a cui non ho pensato e poi ovviamente anche parlando del, della, degli argomenti. Il programma del corso è finito, eh? questo penso sia chiaro per tutti, quindi adesso faremo solamente più quattro eh, lezioni, eh, due io e due Alberto, nei quali risolveremo, risolveremo altrettanti quattro temi d'esame. Quindi tutto ciò che dovete sapere già eh, diciamo così, è stato fatto. Allora, vedo una, eh, una domanda di, di, di Valeria eh, che ha. La copio qui: che mi, mi chiede se sono disponibili le soluzioni degli esami passati. Eh, allora, mh, noi abbiamo... allora, la risposta breve è no, <ride> non in modo sistematico. Um, nel senso che eh, solitamente non forniamo una soluzione per l'esame una soluzione di riferimento eh, per il solito motivo che un, un certo progetto si può fare in mille modi diversi e, e io ritengo abbastanza controproducente eh, guidarvi troppo del tipo guarda che la soluzione andava fatta così perché poi magari voi la fate in modo diverso la confrontate con la nostra che magari non ho detto che sia migliore, anzi non, non, non c'è motivo per cui debba essere per forza migliore e allora cercate di avvicinarvi alla nostra, mentre invece è più giusto che voi seguiate il vostro ragionamento quindi io su questo, sul fornire le soluzioni, soprattutto in un esercizio di programmazione, di progettazione sono molto in imbarazzo quello che invece facciamo è eh, li risolviamo insieme allora se voi andate a cercare nelle video lezioni degli anni precedenti che sono tutti su YouTube vedete che nelle ultime settimane eh, Abbiamo fatto ciò che stiamo facendo, con ciò che faremo in questo corso, cioè le ultime due settimane sono in risoluzione quasi sempre dei temi d'esame dell'anno precedente. Allora, questo eh, poi avrà un, di solito un repository GitHub che è dentro il repository di quell'anno, quindi sarà dentro TDP 2019, TDP 2018, eccetera, eccetera. Eh, e quindi vi trovate la video lezione in cui viene risolto il compito e quindi non solamente trovate il, il, diciamo così, il codice, ma il ragionamento, perché avere il codice senza il ragionamento che si sta dietro per scegliere una soluzione piuttosto che un'altra a me pare inutile. Ok? Allora, io semplicemente non le abbiamo in modo ordinato e organizzato. Però, appunto, se andate a prendere le ultime video lezioni degli ultimi due anni, diciamo, vi trovate tutti i temi d'esame, praticamente tutti risolti in video e con il link al repository. Non sono nel repository TDP Esami organizzate proprio perché, come vi ripeto ancora una volta, ehm, avere la soluzione senza avere il procedimento di risoluzione eh, non, no, no, non, non, mi, non mi piace. Cioè, mi, cioè, guardate quello e non vedete il resto, e allora o non capite o cercate di. Io c'è una cosa che cerco sempre di combattere con voi gestionali. Eh, che un po' deriva anche dall'impostazione dell'ingegnere gestionale delle materie che studiate. Eh, voi tendete a lavorare molto per analogia. In questa situazione A si fa questa, la soluzione si fa così. In quest'altra soluzione B allora si procede in quest'altro metodo, eccetera, eccetera. Che va bene, ma nel nostro caso, nel caso dell'informatica, spesso non si applica. Va ragionato di caso in caso e non si può applicare sempre un... Uno schematismo. Allora io quando vedo che voi cercate di, di incasellare le cose in un modo così troppo, cioè che per noi è, è, è, è troppo semplificato, cerco sempre di bloccarvi. E darvi le soluzioni rischia di andare in quella direzione. Quindi figo, ci sono, ma vi dovete, vi dovete beccare anche il video. Um, ok, poi invece. Ah, questo è un messaggio, Simona, credo che tu mi avviate già, già anche scritto su Telegram, immagino, ma eh, credo di non averti risposto. Che però non è un problema. Eh, allora, aspetta che salvo questa immagine e cerco di condividerla. Allora, Heidi ha questa brutta abitudine eh, di... Eh, oh, non è colpa di ID, è semplicemente la procedura di importazione e di esportazione di SQL e praticamente sempre quando noi importiamo qualche cosa alla fine ci dà questo, questo errore no? perché per come diciamo così MariaDB MySQL memorizza internamente le tabelle, ci sono delle opzioni che però poi quando tu le esporti in SQL, queste qui non possono essere rilette. Eh, senza entrare nel dettaglio eh, quindi questa query qua, questo avviso c'è sempre mh? o almeno io lo vedo sempre però non vuol dire che i dati non siano importati cioè da questo warning va bene ma poi se vai a vedere le tabelle se vai a vedere i dati nelle tabelle normalmente ci sono tutti quindi se, se invece tu mi dici che veramente i dati non ci sono eh, indipendentemente da questo messaggio di errore allora cerchiamo di capire perché non carica tutte le tabelle, purtroppo può voler dire due core, vuol dire che ci sono alcune tabelle che proprio non vengono caricate, oppure le tabelle non vengono caricate tutte, cioè ti sembra che ne manchi un pezzo. I dati ci sono su Portion, ma non mi ci fa lavorare. Cioè... Cosa vuol dire? Non mi ci fa lavorare. Se vuoi prendere il microfono parliamo più... Una semplice... Allora, ehm... avresti voglia in questo momento di condividere lo schermo e farci vedere qual è il problema, così lo risolviamo insieme. Mi sente? Sì. Ok. Um, mi può abilitare la, la condivisione dello schermo, per favore? Uh, ah, pensavo forse... già, allora vado a cercarla sicuramente. Allora, dov'è? è? Uh, disavere... Aspetta che la trovo, eh, Simone. Agnello. Allora, Astus starvi in teoria dovresti già poterlo fare. Vabbè, ok, Prova un po', c'è il tasto share. Vi dice... Um... Ah, devo prima stopparla mia, mi sa. No, no non No, funzionare. Um, Solitamente se clicca sulla freccina verso l'alto di share screen, ci sono varie opzioni e ci dovrebbe essere... Un'opzione in cui dice che si può condividere... No, quella però sui... Ah no, aspetta, all, all ho il participant l'ho trovata, scusami. Pensavo di averlo già messo. Ok, adesso va. Ok. Allora, può anche dare che sia una versione corrotta del database. Ecco, ok, perfetto. Allora, la tabella è uh, riempita, perché mi dà 2022 righe. Sì. Però se ad esempio faccio un... Uh... Aspetti che non so... Forza, ma è meglio. Mi dice questo. Lei ha ragione perché effettivamente. Questo, quello è un errore che mi, che mi capita con tutti i database, però mm -hmm. con questo non mi sta proprio funzionando quella tabella, cioè se poi lavoro su altre tabelle del database mi funziona, cioè su food funziona. Sì. Ed è un problema che ha avuto anche un altro ragazzo con lo stesso database, anche con AI. Io, io vedo che Umberto ha scritto che ha lo stesso problema anche lui. Eh. Eh, sì. eh, allora questo qua verifichiamo, perché allora, select portion ID portion e il from portion che non gli piace esatto perché se adesso provo con food ad esempio che è sempre del database mi sembra sì che c'è in questo food che mi ricordo food code ok vi sì. faccio vedere Sì, sì, sì. Okay. Adesso è solo una tabella. Va bene, allora lo, lo, lo vado a verificare e vi daremo una versione direi a questo punto aggiornata del database. È possibile che. Va bene, grazie mille. Mm. Grazie, gentilissimo. No, non lo sbagerebbe. Allora mi riprendo lo schermo. e vado a ripescare a questo punto la domanda di Gaia che mi chiede come calcolo il valore del flusso in uscita per poi confrontarlo con F- -min. Allora questo andiamo a leggere il, il testo sul laboratorio 11 Allora, eh, c'è ancora la figurina, no? Qua. Allora, qui noi abbiamo questo, con, questo serbatoio qui in cui ogni giorno so che entra una determinata quantità di, di acqua, no? una certa quantità di litri. Eh, e quindi la capacità occupata rispetto alla capienza totale del, del serbatoio può aumentare o diminuire, ok? Eh, F out. Vediamo dove è descritto, dovrebbe essere, eh, allora, il valore medio, dove è andato? Allora, un secondo che lo trovo nel testo, eh. di fatto è fatto che non è una costante, eccolo qua, nel punto C, punto 2C. Il bacino dovrà garantire un flusso di uscita pari almeno a F-out minimo ogni giorno dell'anno. Gli scopi di simulazione si assuma che F-out minimo è uguale a 0,8 di F-out medio. Okay. Vuol dire che questo bacino lui, ha un flusso di uscita che in condizione di progetto, cioè noi cerchiamo di fare in modo che sia uguale a questo F-out minimo. Uh, e quindi vuol dire che ogni giorno lui deve essere in grado di erogare in uscita una certa quantità di metri cubi d'acqua o litri, dipende un po' che unità di misura volete, volete usare. Okay? Quindi noi impostiamo uh, la, il flusso di uscita uguale a questo valore che è il valore minimo che è definito da questa formula. Dopodiché non è detto che la simulazione riesca effettivamente a erogare tutte le volte questo valore perché magari ci sarà un certo giorno in cui il bacino si svuota. Allora, per questo sono due quantità diverse. F-out minimo è l'obiettivo che voglio raggiungere. F-out invece è l'effettivo flusso in uscita. Allora, eh, la, diciamo così, il gestore del bacino non ha nessun interesse a far uscire in F-out più del minimo necessario. Sprecare acqua, farne uscire... No, dice, il bacino dovrà garantirci no, quello che mi chiedono come progettista del bacino, un flusso d'uscita pari almeno al minimo. Allora io ti do esattamente il minimo, non è che te ne do di più. Se mi chiedi quello, io ti do quello. Quindi l'F-out che io sto simulando, eh, faccio in modo che ogni, ad ogni giorno ne esca F-out minimo. Quando posso. Perché può darsi che in un determinato giorno la capienza residua del bacino non mi permetta di erogare quella quantità d'acqua. E allora questo è il momento in cui eh, il numero di giorni in cui non si è potuta garantire l'erogazione minima. Allora ovviamente se il mio F-out fosse di metto un numero a caso 100 e io riesco a garantirmi solamente 80, vabbè ovviamente dal bacino vado a sottrarre 80, non sottraggo 100. Quindi il flusso in uscita sarebbe una costante per tutti i giorni dell'anno se il bacino fosse in grado di garantirla sempre. A volte però questa costante è un pochino più bassa e allora devo fare attenzione a non sottrarre ogni giorno sempre il valore della costante, ma sottrarre il valore effettivo che riesco a derogare. Okay? Quindi, praticamente, per rispondere diciamo, seccamente in modo diretto alla tua domanda, come faccio a calcolarlo? fout uguale foutmin, se posso. Se no, sarà tanto quanto posso. Quindi la capienza rimanente diviso l'unità di tempo. Ok. Uh... Riccardo mi scrive, non ho capito a proposito di cosa, la funzione poll scansiona ogni volta tutti gli elementi per trovare il primo in base al compare to, eh, in una lista prioritaria no, in una lista prioritaria la funzione poll eh, guarda solamente il primo elemento, in una cosa prioritaria. Non, non va a guardare nessun elemento oltre il primo. La cosa prioritaria, ricordiamoci, memorizza i dati in una sorta di albero in cui nella radice di quest'albero c'è sempre il minimo. E quindi Paul non fa altro che andare a vedere quel nodo lì. Poi riaggiusta gli altri per mantenere l'ordinamento, in certo senso, ma questo non ci interessa. Quindi ehm, il, compare, il, lav il lavoro di trovare il primo in base al compare to eh, lo faccio in fase di inserimento è l'add che lo mette nel posto giusto e li sistema gli elementi in modo che quando faccio poll il primo che trova, quindi l'elemento diciamo in posizione 0 se fosse un array, ma non è un array, quindi non posso prenderli per ordine, 0, 1, 2, 3, eh, è, già, è già pronto. Quindi non, non va a fare nessuna scansione. Eh... Ok. L'altra cosa, diciamo, che emerge da questa tua domanda è che eh, però il compare to e l'ordine degli eventi sono la stessa cosa. Ok? Cioè, io il comparatore degli eventi, della, della coda prioritaria degli eventi, l'ho imposto in modo che vada a, fare a, diciamo, a definire il maggiore o minore in funzione del, del tempo. Quindi, anche per assurdo, non conoscessi le code prioritarie e mettessi gli eventi tranquillamente in una lista, e dicessi, ok, adesso vado a cercare nella lista col, com col comparatore quello che ha il tempo minimo, funzionerebbe lo stesso sarebbe meno efficiente ovviamente, ma funzionerebbe lo stesso perché l'ordine degli eventi uguale per definizione a quello che ha il tempo minore in base al compare to io non so se c'è un dubbio nascosto eh, la lista ordinarli, sì sì, sì, il fatto che sia una lista, è una priority queue. Infatti la coda degli eventi la definiamo dentro una coda priority queue che ha proprio questa caratteristica che ogni volta che aggiungo un elemento lui lo aggiunge nel posto giusto che sa lui. Quindi non, non, non posso sapere in che ordine lo mette, ma quando lo estrago mi estrae sempre il minimo. È, la, è, la, è il vantaggio di questa struttura dati. Non è, è una coda che non viaggia first in, first out, cioè non è che il, primo, il più vecchio che c'è dentro eh, non fa uscire per primi coloro che sono arrivati per primi, fa uscire per primi coloro che hanno una priorità maggiore. E la priorità la decide con per tu. Fa tutto lei. Se io definisco bene il comparatore, fa tutto lei. Non so se avete visto eh, l'esercizio che abbiamo fatto sulla simulazione emergency dove abbiamo usato un'altra priority queue per gestire la lista d'attesa dove lì il criterio era più complicato perché basa, eh, si basava sul codice colore, sul tempo d'arrivo, eccetera. Però l'unica fatica che abbiamo fatto era definire un compertù. Tutto il resto l'ha fatto la priority queue in cui aggiungevo buttavo dentro pazienti, li strevo quando volevo anche lì in quel caso non c'entravano, non erano eventi ma erano, diciamo così, oggetti normali. Eh, però ogni volta che avete bisogno di questa funzionalità, Project Q di fatto fa tutto per voi se definite correttamente il comparatore. Eh, mi ricordate solo parlando prima del Food Pyramid, eh, perché così voglio essere sicuro di prendere esattamente quello su cui avete problemi voi era nel laboratorio numero 9 giusto? così lo prendo esattamente da lì e provo a importarmelo No, con quello del confini, al ah, tema d'esame, ok, 2019-03-19. Ok, allora andrò a prendere il TTP di esami. 2019-03-09, questo qua, no, 09-03-03? Luglio, 09-03 sono il 3 settembre, questo qui. Eccolo lì. Perfetto. Allora andiamo a vedere cosa ci fa di male. Nel frattempo se avete altre domande, bene, altrimenti mi approfitto delle pause per cercare di risolvere questo dubbio. visto che ci sono i messaggi su emergency quindi probabilmente un, avrò un baco adesso lo, lo vediamo eh. no, dove che lo metto vabbè scusate qua. non perdo troppo tempo a trovare la cartella giusta allora database eccolo qua e quindi noi possiamo questo qui allora, ci abbiamo in questa cartella poi qui ci abbiamo ID ci colleghiamo Carica file sequele da qua. Allora, vediamo questo errore, me lo aspettavo. Vediamo se ci sono altri tipi di errori. di diverso da questi a questo punto prendiamo foot pyramid portion select from portion prendiamo portion Uh, portion ID, che è qua. Allora, scusate, il, um, non l'avevo notato subito. Evidentemente Portion è una parola chiave del, del linguaggio SQL, e quindi lui si arrabbia eh, ma, eh, perché, perché la vede come identificativo. Quindi se voi la includete in questi apici al contrario, eh, che di fatto diciamo, lo, lo, lo rendono, rendono lo, cioè, identificatore, no? che gli permette di mettere anche dei, dei, dei, delle parole riservate o delle, eh, degli spazi, eccetera, anche se non è consigliato come nome di colonne, o come nome di tabella eh, funziona quindi il problema era questo non ho fatto caso subito che Portion poteva essere, cioè che l'errore poteva dire quello, eh, non so cosa voglia dire Portion in SQL lo scopriamo insieme non la vedo lista di parole riservate vediamo un po boh, qui non c'è però il sospetto è che appunto portion venisse richiamata inter interpretata come una parola chiave e quindi non interpretato come nome di tabella, la soluzione è appunto mettere questi agli apici rovesci. Eh, ricordate che questi qua sulla tastiera italiana non ci sono, eh, e quindi li andate a prendere. Secondo me mi sembra sia il codice 96 alte 096 per poterli digitare. Quindi abbiamo risolto il mistero cioè parzialmente nel senso che riuscito, siamo riusciti a, a evitare l'errore non, non abbiamo ancora capito almeno io non ho ancora capito del tutto che cosa indicasse questa parola chiave portion è anche possibile che sia una cosa di, di, di versioni recenti di SQL perché appunto eh, un anno fa quando abbiamo dato questo tema esame non abbiamo riscontrato nessun problema del, del genere quindi può darsi che sia qualche, qualche parola chiave SQL che è stata introdotta recentemente Comunque con questo direi che funziona, 2014 righe è pari a 2022 righe totali circa, se possono coincidere questi, questi valori potrebbe essere corretto. Ok, quindi abbiamo risolto anche questo mistero. Altri misteri da risolvere ci vengono invece portati da Uh, Enrico che mi dice che ho sbagliato a risolvere emergency e non c'è nulla di più probabile. E quindi andiamo a prenderlo. Nel frattempo rispondo a Leandro: durante l'esame si possono usare delle cuffie. Eh, dipende da cosa ci fai no? essenzialmente. Diciamo che se tu le usi per concentrarti, per isolare i rumori, eccetera, eh, non, non ci vedo nulla di male. Se tu le usi per ascoltare qualcuno che ti parla nelle orecchie e ti racconta che devi fare, ecco, mi piace un pochino meno. E, se, e, e purtroppo, a differenza del desktop, che posso chiedervi di condividerlo, non, eh, non, posso invece di, non posso capire cosa state ascoltando in cuffia. E quindi io sarei per dire, se c'è una, una ragione legittima, cerchiamo di, di, di garantirlo, però come faccio io eh, a sapere cosa state ascoltando? Eh, se è una questione di silenzio, mettetevi i tappi di cera, <ride> così non ci sono, eh, diciamo, per, per isolarvi dei rumori, che è perfettamente legittimo per concentrarsi, però magari appunto usate dei tappi, non delle cuffie, così non, non create, diciamo così, sospetto, ecco. Non so se era questo la, il motivo per cui volevo usare le cuffie. Allora, nel frattempo Eclipse, in teoria, dove è andato a finire? Ecco, eccolo qua. Allora, eravamo in emergency e tu mi dici, se io metto i dati, prendiamolo qua dal test simulator, tu mi dici, pazienti 150, ok. Eh, studi medici 2, questo qui, eh, dunque tasso d'arrivo di 5, vediamo cosa mi dice, bla bla bla, 2, pazienti 144, dimessi 55, abbandono 49, mesi. allora i numeri sono diversi, tu quante, quando, cosa avevi indicato come tempo di arrivo? 5 come era nel testo delle slide oppure 3 come avevo io nella simulazione chiedo a Umberto 3 ma in ogni caso il problema rimane ok allora vediamo 150, quindi sono dimessi 38, più 96 morti più 49 abbandonano, giustamente sono troppi. E quindi stiamo contando lo stesso paziente più volte da qualche parte. Quindi di sicuro c'è un baco da qualche parte. Dunque, pazienti TOT, eh, vabbè, quando arrivano li conto, ma questo qui quadra perché eh, perché 50, 150 è ciò che ci piace. Il dimessi li dovrei eh, conteggiare quando esce dallo studio medico, quindi il treated, pazienti dimessi, più più. Ok, e direi che non c'è nessun altro punto in cui viene usato, lo metto a zero, lo, inc lo incremento in treated e basta, perfetto. Poi eh, invece abbiamo i pazienti, pazienti morti, allora, lo incremento sul timeout di un rosso, Allora, credo che ci sia un problema qua, nel senso che eh, io ho questi timeout che vengono schedulati fino a quando eh, il, il paziente è dentro la lista, è dentro la, cioè quando il paziente entra nella sala d'attesa. Poi magari questo paziente va a fare altre cose, eh, tipo viene curato, va a casa, eccetera, eccetera. E, e quando il paziente viene spostato il time out non viene cancellato, cioè rimane nella coda degli eventi. Quindi magari questo paziente è già stato curato, è già andato a casa, oppure nello studio medico è in cura e nel frattempo il time out sta ancora etichettando. Quindi a un certo punto magari il paziente, io infatti avevo già messo questo codice colore out in più che non avevamo nella video lezione perché mi sono accorto che eh, che venivano siamo contati due volte essenzialmente i pazienti morti e cose di questo genere o i pazienti invece curati e allora ho detto, vabbè, se tu sei già out eh, se ti scatta il time out vuol dire che in realtà tu sei già eh, stato curato e quindi non, lo, eh, non, ti, non ti calcolo più ok? in realtà non... Eh, e l'out lo mettevo quando lui moriva e quando lui veniva curato. Treated, vedete che è qua, paziente codice colore. Però questo paziente, attesa.add, qua, q.add, Esci dalla lista d'attesa. Paz è il paziente del, dell'evento. Allora, forse lo posso modificare qua. Vediamo un attimo, perché io il paz, paziente, lo sto estraendo dalla coda degli eventi. Ricordiamoci che paziente era definito qua. Get paziente dall'evento. Okay? Eh, questo ovviamente quando l'ho messo in timeout eh, era in lista d'attesa perché il timeline l'ho impostato esattamente quando lui entrava nella lista d'attesa quindi sicuro c'era però quando l'evento viene processato può darsi che lui non ci fosse più allora potrei verificare se eh, visto che qui ho un remove tolgo l'oggetto lui mi restituisce true if and only if this queue content specified element Okay, quindi questo remove mi può restituire vero o falso. Vero vuol dire sì, l'ho trovato e l'ho cancellato. Falso invece vuol dire no, non l'ho trovato. Allora, eh, adesso provo, eh, sto cercando di completare il ragionamento. Eh, se eh, una, mi arriva un timeout su un paziente che non è più in lista d'attesa, allora non devo processarlo, è un evento perso, cioè un evento che avevo schedulato per un paziente, però adesso non ne ha più bisogno questo paziente in questo momento. Quindi probabilmente posso fare una cosa migliore, anziché andare a controllare il colore, che in realtà l'ho imposto solamente troppo tardi, e non mentre i pazienti sono in cura, eh, potrei chiedere se, quindi Boolean, facciamo due passaggi, eh, era presente, uguale remove, quindi era presente in lista d'attesa se non era presente esco okay, esco da questo eh, break eh, intermedio quindi vuol dire che ignoro gli eventi che sono relativi a pazienti che in questo momento, nel momento in cui viene lavorato il timeout, out ormai per altri motivi sono già magari stati chiamati negli, negli studi. Vediamo un po' se migliora la cosa. Rifacciamo un run. Allora, 38 più 65 più 47, 8 e 5, 13 e 7, 20, eh, 22 più 3, 5 e 6, 11 e 4, 15. Quindi o è un colpo di fortuna o era quello l'errore. Quindi era un errore che io avevo già fatto nel, ehm, nel completare, cioè, nello svolgere l'esercizio in classe, in, in, in classe di formazione professionale, eh, in, durante il video. Mi, me ne ero accorto eh, quando poi io, diciamo così, ho, ho completato il progetto per la. Per la, per la pubblicazione online e, e l'avevo corretto, ma l'avevo corretto male. Avevo hm? fatto questo errore. E quindi eh, il controllo che facevo per dire devo ignorare questo evento perché non mi serve più, non è più attuale, perché quel paziente nel frattempo è andato fuori in realtà non era un controllo completo perché andava solamente a prendere a ignorare alcuni eventi ma a trattarne altri, per cui succedeva che il paziente dopo che era stato curato, quindi l'ho contato come curato lo conto anche come morto. Infatti era il numero di morti che era molto alto. E, e tra l'altro era un po' sospettoso perché non cambiava facilmente quel numero di morti. Quindi adesso abbiamo messo un controllo più, più corretto. E questo è il problema di predire il futuro. Quando io schedulo un evento per il futuro, devo essere sicuro che quando l'evento si verificherà, avrà ancora senso che si verifichi. E In questo caso non era così, nel senso che non aveva senso che si verificasse perché era... È stato, cioè, a quel paziente era successo altre cose, quindi non serviva più quel timeout. L'altra alternativa possibile è quella di cancellare il timeout. out. Però è più pesante da questo punto di vista, perché io dovrei andare nella coda degli eventi, scandire la coda degli eventi, cancellare la coda degli eventi, tutti gli eventi che sono relativi a quel paziente. Però questo non c'è nulla che non sia una scansione lineare che mi possa aiutare a fare, poi voi sapete che non potete fare remove di un elemento da una lista se, non, se la state iterando e quindi diventa abbastanza complicato. Oltre che poco efficiente, perché scandire la lista una volta e poi estrarre l'elemento ha una complessità ODN due volte. Quindi ci costa molto meno dire, vabbè, quell'evento è lì, semplicemente quando scatta faccio attenzione perché potrebbe non servire più e buttarlo via. Ecco, sul faccio attenzione ho sbagliato, ovviamente. Quindi questo qua, grazie per la segnalazione, questo dovrebbe essere... Se proviamo anche con altri valori dovrebbe quadrare. Proviamo a mettere il 5, salvo, e eh, vediamo un po' cosa mi viene, 55, 3, 8, 8, eh, 8 6, 14, quindi un 60, 6, 6, 4, 10, 14, esatto. Sono 144, nel 50 perché 3 non è multiplo del tempo, quindi alcuni eventi non vengono inseriti per ragione di approssimazione del trema, eh, no, del numero dei minuti non ci stanno nelle, 20, nelle ore di apertura. Ok, ehm, va bene, quindi abbiamo risolto anche per fortuna questo problema, mi ricordami di fare commit, così rimane sul sito. Ehm, C'è ancora un'altra un richiesta di Matteo, che è un po' preoccupato per l'esame, ehm, allora, questa no, allora sicuramente la, eh, questa di emergency è un esercizio in cui c'è solo la simulazione e, eh, ed è sicuramente più complessa rispetto alle simulazioni che trovate nell'esame. Nei temi di esame tendono ad essere molto più... Cioè, cioè, ovviamente questi sono esercizi pensati per un laboratorio di tre ore ok, eh, simile io, come avete visto nel video, l'ho risolto in, in circa due ore questo esercizio, ah, chiacchierando, spiegando, blatterando nel frattempo, quindi se uno fosse concentrato eh, ce la fa in, in meno di due ore, è chiaro che eh, sarebbe molto tirato, ma ehm, se ci fosse solo questo esercizio. Il tipo di simulazione che vediamo all'esame è più semplice, ma anche perché si basa su tutte le strutture dati che avete già, No, nel primo punto vi facciamo creare il grafo, vi facciamo creare delle liste, delle strutture dati che poi nella simulazione vi trovate già pronti per poter usare. Per cui quello che io noto è che molto spesso per chi riesce a fare l'esercizio completo all'esame, i due terzi, forse anche più del tempo, le mette sul primo esercizio. Ma perché lì ci sono tante piccole cose da fare, e devo farmi il DAO, e devo fare la query, e devo verificare, collegare il controller, eccetera, eccetera e sono cose magari facili ma, tutto sommato, ma però portano via del tempo e nel frattempo mi vado a costruire il mio grafo, le mie array list le mie ID map, eccetera eccetera. E, e, perché mi servono per risolvere il punto 1 quando passo al punto 2, che sia una ricorsione o che sia una simulazione alla fine mi devo solo più concentrare su quel poche righe di codice nel caso della ricorsione sappiamo che la procedura ricorsiva di solito è abbastanza compatta no? ciò cioè che magari porta via un pochino più di tempo è la valutazione della soluzione finale Idem per la simulazione. Il codice della simulazione è molto compatto, basta definire un po' di variabili e poi c'è la, magari la process event, se ci sono tanti tipi di eventi, può essere un pochino lunga, ma la complessità della simulazione che diamo all'esame è più piccola. Quindi quello che, quello che ci trova è che quando uno finisce il punto 1, finisce il primo esercizio, non è a metà, ma rischia di essere all'80% del codice che deve scrivere. È chiaro che il 20% che gli manca è di un livello di difficoltà leggermente superiore. Ehm, però non quindi da un lato vi rassicuro eh, le simulazioni che trovate all'esame sono più semplici di questa questa qua è un esercizio fatto ma anche di quella del, del bacino idroelettrico che poi in realtà è semplice però è un pochino complicata da capire però volevo farmi una Ve proposta perché era carino eh, vedere proprio un, eh, un sistema fisico no? che cerchiamo di simulare in modo molto approssimato con queste simulazioni ad eventi e non con equazioni differenziali ecco. ehm, e con dati reali di, di piovosità in quel caso. E, dopodiché non sto dicendo che due ore siano tante per l'esame, perché insomma, si si arrivava senza tirati, ovviamente facendo tutto. Quando verranno pubblicate le soluzioni del laboratorio 10? Eh, beh, devo ancora, ancora iniziarla, quindi... Eh, Direi se, se, se, se va bene entro la fine di questa settimana. Una domanda esistenziale da parte di Sonia che mi dice che ha installato Respondus e ha notato una serie di problemi subito dopo e questo l'ho visto anch'io io non ho mai installato Respondus perché ci tengo il mio computer ho sentito questa, questa lamentela da diversi altri studenti e sì, no, infatti cercherò non lo faccio installare a voi e non lo installo io quindi facciamo questo patto di ferro e... E ho sentito altri studenti che hanno avuto questi problemi, che soprattutto se uno iniziava un esame, una simulazione d'esame, poi questa si bloccava a metà o si interrompeva per qualche motivo, quel maledetto virus di, di lockdown eh, non, sblocca, non riusciva a sbloccare bene tutto ciò che aveva bloccato prima e quindi il computer rimaneva in quello stato lì. Eh, soluzioni non lo so, eh, alcuni dicevano ma tu spegni a forza il computer e poi lo riaccendi, disinstalli il lockdown e dovrebbe andare a posto eh, esatto questo è, è, una, è una porcata allora se potete, se avete spazio su disco, ok io quello che vi consiglio di fare per i docenti che vi fanno usare questa cosa qua, è di installare un'altra copia di Windows in una partizione separata del disco Okay. in cui installate solamente il browser, il lockdown, quello che vi serve, e è una, diventa un'installazione parallela di Windows e su una partizione separata. Quindi partizionate il disco, lo reinstallate Windows a parte nell'altra partizione, e poi con quei software di dual boot fate l'avvio normale nella nostra partizione, oppure in quella, diciamo così, inquinata da, da Respondus. È chiaro che è complicato, bisogna avere spazio su disco, bisogna avere tempo di farlo, però il rischio di trovarsi il sistema operativo diciamo così, parzialmente bloccato perché eh, Respondus l'ha rovinato, adesso ci sono questi sistemi appunto come, come ci suggerisce Umberto eh, tipo appunto questo copio, questo che hai scritto no? eh, disinstallare e poi avrai un programma che vada a ripulire dopo che, dopo che lui è installato, questo E vedo che Umberto usa il condizionale, nel senso che poi che funzioni da sempre al 100% no, non è detto. Quindi purtroppo buona fortuna. A ecco. eh, quelli che dicono no, ma farlo girare dentro una macchina virtuale non funziona, perché le ultime versioni cercano anche di accorgersi se stanno girando dentro una macchina virtuale e in quel caso eh, rifiutarsi di partire. Questa devo dire è stata una scelta molto infelice di questo software, molto. Allora, mentre aspetto se arrivano altri dubbi, permettetemi di fare il commit di questa ultima correzione. Il testo ho modificato. Ah, solamente il numerino, non ci interessa questo qui, solamente il simulator. Ok. Allora. se il paziente era ancora allora, allora questo messaggio mi dice che è troppo lungo allora facciamo così capo, ho detto bug eh, sul okay. sono le branche. Ah, beh, c'è un branch solo qua, vero? A posto. Grazie per la segnalazione, come sempre. Ho rimesso questo con le date degli esami, le varie cose, così rimane ancora un po' nel video perché magari, non so se sia qualcuno che si è collegato più tardi, almeno abbiamo la possibilità di vederlo. E... Dopodiché, se non ci sono altri... altre richieste, ah, eh, ovviamente martedì prossimo non ci vediamo perché è il 2 giugno e abbiamo tutti tanto bisogno di giorni di festa. Quindi la settimana prossima non ci sarà, giusto? È già, è già la settimana prossima, vero? Sì. Il martedì 2 giugno non ci sarà la, la, la, la nostra solita chiacchierata settimanale. Eh, se avete domande le potete fare tranquillamente, cerchiamo di gestirle via Telegram. Eh, il 3 avremo, invece ci vediamo il 3 con la simulazione d'esame e poi ci sarà l'ultima video chat, che sarà quella del 9 giugno, che sarà a cavallo tra le due simulazioni d'esame, e quindi quello sarà anche il momento di poter riflettere insieme su, su come sia andata la simulazione, come si possano identificare problemi, migliorarli, risolverli, in vista della seconda simulazione, soprattutto degli esami veri e propri. Ok, allora, domanda finale di... finale o no, dipende... <ride> l'ultima che è arrivata, che mi chiede le conversioni dei temi di esame per la il di 11 è sufficiente copiare le classi in un modo, sì. Io ho fatto quel lavoro lì, estremamente noioso, creato un progetto da zero in modo più pulito, ho creato un progetto da zero, ci ho copiato dentro i package eh, model e db, perché quelli non hanno bisogno di modificare, ho modificato la classe entry point eh, andando eh, e, e normalmente eh, nel tema dei vecchi il controller si chiamava che ne so Arsmia controller oppure diciamo, con, un, con un nome specifico mentre invece nei progetti creati da Maven si, chiara, si chiama sempre fxml controller quindi ho anche lì copiato il, la, la classe controller nel progetto nuovo, quindi si copiano le classi vecchie e si correggia a mano l'entry point perché lì eh, chiaramente bisogna creare controller con il nome giusto eccetera, basta prendere dal progetto vecchio mettere a posto il path perché negli anni precedenti l'fxml lo mettevamo nella stessa cartella in cui c'era eh, la classe e quindi era load dell'fxml loader, era load del nome della classe, mentre adesso è slash fxml slash nome, però sono cose minime a questo punto, una volta fatto in batteria è relativamente semplice. Quindi creo il progetto nuovo, copio dentro i package model e db, che normalmente non hanno bisogno di modifiche, e copio il controller, copio l'fxml dal progetto vecchio e a mano vado a modificare l'entry point. Se qualcuno di voi lo fa e mi manda i link, io ben volentieri me li forco dentro i repository del corso e così tutti ne possono beneficiare. Ah, e bisogna ricordarsi di copiarsi dentro anche le informazioni accessorie che sono la cartella con dentro i database e il pdf del testo, ma semplicemente basta copiare. alla fine il codice è lo stesso il livello di linguaggio da Java 8 a Java 11 non è cambiato eh, per quanto serve a noi ciò che è cambiato sono le modalità di richiamo delle librerie, dei moduli eccetera questo è ciò che è nascosto nella creazione del progetto tramite Maven no, mette a posto tutti i, i parts, le librerie eccetera e questo da fare a mano è complicato ma il resto una volta che il progetto è creato è sempre Java quindi basta copiare classi Nei progetti vecchi il codice dell'entry point era dentro la classe main. Invece qua dico per un bacco di Java 11 abbiamo dovuto separare main da entry point. Sono le uniche vere differenze. <coughs> Va bene, ci sono altre domande o ci salutiamo? Ci salutiamo direi. Um... Allora, domani c'è il laboratorio, ci sarà Alberto, eh, noi ci vediamo invece tutti insieme, mercoledì prossimo, 3 giugno, per la simulazione d'esame, alle 9.30. Eh, io spero in una, parte... una partecipazione molto ampia, sicuramente di tutti coloro che vogliono dare l'esame in questa sessione, primo o secondo appello, perché è l'unico modo che abbiamo per poter arrivare un pochino più tranquilli alla prova d'esame, sapendo che tutto funzionerà. Okay. Io vorrei evitare di avere persone che arrivano il giorno dell'esame, ah, questo non lo sapevo, questo non l'ho provato, questo non so se funziona, perché poi non venitemi a lamentare con me, certo senso. <ride> nel senso che se non ci avete pensato per tempo è ovvio che all'ultimo momento gli imprevisti, gli imprevisti ci possono essere. Okay? Va bene, allora vi ringrazio, grazie per la compagnia anche quest'oggi, alla settimana prossima, eh, buon, buon appetito!